Benitalia 2018, altro stand, altre novità, tantissime in questo caso. Siamo allo stand della FEMO SRL, un'azienda giovane, ma ben ferrata e con tantissimi prodotti a catalogo. Ci troviamo in compagnia del suo responsabile commerciale, Luca Bazzolero. Luca buongiorno benvenuto dinanzi alle telecamere di VendingTV.it buongiorno a voi sono Luca Vazzoler titolare della ditta FEMO SRL eh, siamo qui presenti al Vending Italia per la seconda volta eh, il nostro intento è quello di proporre sempre prodotti innovativi eh, partendo dalle bevande all'aloe vera che siamo ormai distributori da diversi anni per poi passare a prodotti che arrivano dal da sud Italia, delle bevande bevi più naturali che è a bergamotto, alla cedrata, che hanno delle caratteristiche diciamo, molto salut salutistiche, nel senso che sono eh, senza, senza conservanti, sono bevande molto buone, eh, nel formato latina, proprio ideale per il vending. Eh, cerchiamo di abbinare, diciamo, a, abbiamo abbinato dalle bevande anche diciamo, dei prodotti, degli snack, sempre con caratteristiche diciamo, molto fondamentali per noi, che rispecchiano diciamo, un po' le richieste di questi ultimi tempi, cioè prodotti senza glutine, eh, senza zucchero, eh, made in Italy, perché crediamo molto nel made in Italy. E quindi siamo qua per proporre questi prodotti qua e vediamo che c'è molta richiesta da parte del pubblico. La gamma è davvero molto ampia, riuscite a coprire dai prodotti specialistici e o di nicchia a quelli appunto senza glutine, con pochissimi zuccheri, adatti alla celiachia e così via… Intanto io devo chiederti perché questa scelta Luca? Ma eh, Questa scelta è stata sempre diciamo, il nostro, un nostro focus fin dall'inizio, eh, fondamentalmente perché vogliamo proporre qualcosa di diverso da quelli che propongono gli altri, non che gli altri propongono prodotti, diciamo, però diciamo, abbiamo voluto prendere una nicchia di mercato che vediamo che in questi anni sta rispondendo bene perché sono prodotti diciamo, che rispondono alle, esigenze, alle ultime esigenze di mercato. Eh, I consumatori sono sempre più attenti a quello che consumano, a quello che mangiano, a quello che bevono e quindi vogliono diciamo, eh, anche lo snack che è una cosa veloce, tra virgolette, deve sempre, la, la gente preferisce sempre farlo rispettando, diciamo, o cioè, mangiando e bevendo qualcosa che faccia anche bene, diciamo, oltre che, che essere buono. Negli ultimi minuti abbiamo visto molti di questi prodotti, eh, quelli appunto da voi distribuiti e esposti qui in fiera. Devo dire che passiamo dalle olive ai lupini, alle patatine particolari, ai prodotti farinacei della Fiorentini eccetera eccetera eccetera. Ma A catalogo esattamente quanti sono? Beh, a catalogo fra bevande e prodotti, snack, dolciari, salati, diciamo che arriviamo circa una trentina di prodotti misti nelle diverse essenze, nelle diverse, nelle diverse, scene, nelle diverse diciamo, Coniugazioni. gusti e compagnia bella. Eh, siamo molto contenti di quello che stiamo facendo eh, penso e sono sicuro che la strada è quella giusta il mio intento è quello di ricercare sempre prodotti innovativi con ingredienti innovativi che abbiano sempre un aspetto salutistico, biologico, senza glutine, vegano ok tutte queste cose che eh, rappresentiamo nei prodotti attuali che abbiamo eh, sono sicuro che il mercato mi, dia ragione, mi darà ragione e allora per tutti coloro che sono dall'altra parte e si sono incuriositi hanno detto ma chissà se magari non posso essere cliente della FEMO SRL qual è l'indirizzo di posta elettronica a cui possono andare a scrivere per poter entrare in contatto con te o con altro responsabile commerciale ma senza alcun impegno? Beh, il, nostro, il, il nostro indirizzo email, diciamo, quello eh, più comune è info-femosrl.com oppure diciamo, commerciale-femosrl.com Con questi due indirizzi email diciamo, arrivate subito a, ai diretti interessati, i quali saremo subito pronti diciamo, a rispondere alle vostre esigenze, alle vostre richieste eh, nel minor tempo possibile. Luca, loro hanno preso nota, ora è necessario garantir loro eh, come dire, la credibilità di tutto quanto detto attraverso l'assaggio di una delle bevande eh, che tu hai descritto. Quale proviamo? Proviamo la nostra bevanda a base di aloe vera. Okay. Eccola qui una qua, te la apro. Sì, grazie. Okay. Ecco perché altrimenti io non potrei perché è impedito tu invece non hai no no no beviamo come, come la gran parte degli italiani ce la godiamo esattamente alla tua salute grazie e, e alla salute dei consumatori che eh, sceglieranno aloe vera per poter essere inserita nei distributori automatici grazie grazie a voi noi continuiamo dopo la Loe Vera.